Paesi con tassazione worldwide, che cos'è la tassazione worldwide? È, ehm, è il caso in cui il reddito complessivo, cioè ovunque guadagnato nel mondo, viene tassato all'interno di quella giurisdizione e ci devi pagare anche i contributi, cioè esattamente quello che avviene in Italia. In Italia tu tassi, sei tassato dalla, dalla, dallo Stato italiano su tutto quello che guadagni nel mondo, ci paghi anche i contributi. Esistono due normative, e nei paesi di tassazione worldwide sono pressoché sempre presenti: quella delle CFC è quella dell'estero che del preso of effect management cioè è difficile in uno di questi paesi andarci a vivere e costituire una società all'estero senza che questa società all'estero venga tassata anch'essa per trasparenza in uno di questi paesi, quindi il caso dell'Italia rimango in Italia, apro una società in Inghilterra eh, quella società è eh, tendenzialmente se non hai fatto le cose per bene considerata italiana, perché lei amm stai amministrando dal, dall'Italia, questo è un principio che si chiama POEM o Place of Effective Management, cioè dove si trova l'effettiva amministrazione della società che applicano quasi tutti i paesi che hanno questo tipo di tassazione, tassazione worldwide. L'altro principio che pressoché tutti questi paesi applicano, soprattutto se all'interno dell'Unione Europea, è quello delle CFC, cioè delle Control Foreign Companies. Di nuovo, apro una società all'estero, magari ci metto anche un amministratore locale, locale per evitare il problema di prima, quello del POEM, chiamiamola anche esterovistizione per farlo capire immediatamente, ma uh, questa regola, quella dell'ETFC, ti dice che uh, se questa uh, società è un puro artificio fiscale, quindi l'hai costituita tendenzialmente per non pagarci le tasse, a determinate condizioni il reddito di questa società costituita all'estero è tassato per trasparenza all'interno della giurisdizione nella quale invece tu hai preso la residenza fiscale. Quindi queste sono le due regole fondamentali da smarcare se mi interessa uno dei paesi con tassazione worldwide. Il pro è che eh, sono adatte per persone anche con reddito non elevato, quindi per imprenditori diciamo, che fatturano anche sotto i 100k, ma da 100k a 500k all'anno sono giurisdizioni che potete prendere in considerazione, quindi anche se non fatturate milioni di euro. Molte hanno anche dei regimi agevolati per la tassazione dei, lav dei lavoratori dipendenti, quindi non hanno il costo del lavoro bulgaro, evidentemente non è il costo del lavoro che trovate in Italia, anche la Romania tra l'altro non è in questo elenco attenzione di nuovo lo ripeto questo è un elenco a titolo esemplificativo a titolo illustrativo ma non sono i paesi migliori in assoluto l'altro però è che l'immigrazione è molto semplice perché eh, proprio per il tipo di tassazione che hanno cioè eh, come dire sono paesi piuttosto solidi con eh, debito pubblico contenuto eh, e quindi l'immigrazione è piuttosto semplice non sono particolarmente attenti alla politica immigratoria vi faccio un esempio così eh, capiamo entriamo già nel il vivo della pianificazione fiscale e personale, per esempio, il Montenegro vi tassa con una liquota, uh, una flat tax che può essere del 9 del 13%, e tendenzialmente la. La residenza fiscale è acquisibile tramite un investimento immobiliare, le case non costano tantissimo in Montenegro, quindi io da un giorno all'altro compro una casa, prendo una residenza fiscale in Montenegro, rispetto alle regole italiane, ho portato la mia tassazione dal 50% italiano al 9% montenegrino, non è più difficile di così, intanto Montenegro è eh, come dire, un paese particolarmente bello e faccio anche un po' da da gente di viaggio, okay? quindi non è, non è davvero più difficile di così, ha una regola CFC molto semplice eh, da, da arginare, per cui anche, si può anche andare in Montenegro e avere società all'estero pianificazione fiscale è ciò che è fatta se non avete un business particolarmente complesso. L'Andorra è interessante, vi permette di essere tassati sui redditi personali tendenzialmente con una liquota del 10%, attenzione che per prendere la residenza fiscale in Andorra bisogna rientrare in una delle quattro categorie previste dal governo andorriano, che vanno da A a D, la, la, la, la bilancia e la D o uh, ciascuna di queste quattro categorie vi uh, richiede un deposito temporaneo appunto un deposito e eh, non in un investimento che può andare dai 15 ai 50 euro che poi vi ridanno nel momento, momento in cui dovesse di, abbandonare il paese è molto interessante, in realtà sta cercando di entrare in, in Unione Europea vedremo che succederà, fino a qualche anno fa non erano neanche tassati i redditi oggi purtroppo con la pressione perché siamo in piena Europa Ehm, della, della Commissione Europea la lipode è dal al 10%, in realtà ci sono dei vantaggi enormi per cui questo 10% è semplicemente nominale, ma il tax rate effettivo vi direi che non sale oltre il 4-5% a livello personale per chi può essere utile l'Andorra? L'Andorra è utile per chi fa affari con l'Unione Europea perché anche se sei fuori dall'Unione Europea sei a ridosso di Francia e, ehm, e Spagna quindi può essere utile per esempio se hai un Amazon FBA in Europa e in Andorra ti ha pilato a holding. Quindi con la holding ti gestisci uno più Amazon FBA, più società di Amazon FBA in giro per, per l'Europa. Il dividendo di entrata non è tassato a livello personale è tassato. Solo il 10%, perdonatemi. In realtà, quando se distribuisci divento non vieni tassato, se distribuisci lo stipendio, viene tassato il 10%. Quindi, in realtà, c'è la possibilità um, come dire, di fare affari con l'estero, di portare la propria tassazione a zero. Quindi, io Andorra la prenderei molto in considerazione, eh, soprattutto perché ad oggi non esiste un trattato contro le doppie imposizioni con l'Italia. Quindi, anche a livello di scambio di informazioni, la situazione è piuttosto agevole. È chiaro che è un, è un piccolo villaggio. Uh, sui pirenei, quindi insomma non è proprio il massimo per la, per la vita sociale, per questo vi dicevo che cosa state cercando, la massimizzazione del risparmio fiscale, volete andarci a vivere con la propria famiglia perché l'istruzione è ottima e, e non avete bisogno di girare tanto, allora l'Andorra prendetela in considerazione, se però uh, come dire, uh, avete intenzione di girare il mondo allora magari l'Andorra non è il posto che fa per voi. L'Estonia lo vedremo dopo, è uno dei paesi più interessanti secondo me, uh, a livello personale, perché di questo si sta tassando, ti tassa uh, sui redditi ovunque prodotti, in realtà il sistema è emigrato verso una, una tassazione parzialmente territoriale, per cui oggi a livello personale tu in Estonia vieni tassato con liquota fissa del 20%, se però, e questo è il mio consiglio, vai in Estonia, apri una società in Estonia, vieni tassato soltanto a livello societario, quindi io mi trasferisco in Estonia, apro la mia società in Estonia, la mia società in Estonia viene tassata al 20% al momento di erogazione del dividendo nei confronti di me, persona fisica, socio, che mi vado a prendere il dividendo, a quel punto non si è più tassato, quindi è un'unica tassazione del 20% sullo stesso reddito, che non è da sottovalutare. Quindi residenza fiscale in Estonia, anche oggi lo consiglio, è senza dubbio uno dei paesi migliori. La Slovacchia è interessante per se fai se il tuo mercato principale è il Brasile, perché ci sono il, il Brasile e o l'Austria, perché i trattati contro le doppie imposizioni agevolano questo tipo di, di business, l'isola di man è interessante per chi ha dei patrimoni particolarmente elevati, quindi a livello personale, perché eh, non ci sono imposte sulle tassazioni, sulle successioni e sulle donazioni, la Svizzera secondo me ha senso se fatturi più di 500 mila Euro, perché è vero che a livello personale, a seconda del cantone, la tua tassazione personale può variare, dal 19 al 21%, però, eh, come dire, la vita è particolarmente cara, quindi anche l'assicurazione sanitaria è particolarmente cara l'allocazione del, banalmente della, di una casa vi costa un bel po' di, uh, di soldini, quindi la Svizzera è interessante ovviamente perché sia in Italia, soprattutto se vai nella Svizzera di cinese. quindi fai quello che Monza e Brianza hanno fatto negli ultimi 30 anni, obiettivamente può avere senso, soprattutto se riesci a fare il transfrontaliero, cioè la Svizzera prendila, prendila in considerazione, però prendila in considerazione per redditi elevati, quindi non pensiamo che con una, un fatturato di 60-70 mila Euro possiamo Andare a vivere in Svizzera perché non ce lo possiamo permettere. La Bulgaria è interessante perché ha una flat tax a livello societario, ma anche a livello personale del 10%. Oggi c'è un grosso problema in Bulgaria, in generale in tutto il mondo, ma in questi giorni, tendenzialmente, soprattutto in Bulgaria, per l'apertura di conti correnti nel 2019. Fanno tanti problemi a livello di conto corrente e non rilasciano, se le cose non sono fatte per bene, e se non vivi davvero in Bulgaria per più di 183 giorni, se in grado di non ti rilasciano il tax certificate se non ti rilasciano il tax certificate molto probabilmente la banca non ti apre il conto corrente ok, il tax certificate qua faccio una piccola digressione è fondamentale, è eh, l'elemento, il documento principe che vi serve nel momento in cui spostate la vostra residenza fiscale in un altro paese perché è la prova principe da esibire nei confronti dell'agenzia delle entrate in caso di accertamento e per questo che se io me ne vado a Dubai e poi non ci vivo su base continuativa, Dubai non mi lascia il tax certificate perché non sono in grado di dimostrare con le prove che vi devo dare veramente lì. Tutti i paesi funzionano così, quindi adesso siamo partiti dalla Bulgaria, sono ritornato un attimino a quello che vi dicevo prima di Dubai. La differenza tra la Dubai e la Bulgaria qual è? Che Dubai è blacklist, quindi se tu non sei in grado di esibire un tax certificate, all'Agenzia delle entrate, sono cazzi i tuoi. La Bulgaria è whitelist, quindi magari se non riesco a a produrre un tax certificate, l'agenzia comunque è lei che comunque deve dimostrarmi che io vivo in Italia e non all'estero e quindi la situazione si fa un po' più semplice per me.